Un nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa caldissima maxi stola che io ho deciso di, deciso di chiamare stola morbidosa. Questo perché addosso è veramente morbida e caldissima. Per poterla realizzare, io ho utilizzato il nuovissimo filato della Mistrico Linea Conviene, che è questa enorme ciambella da, 205, cake, o ciambella da 250 grammi che misura 220 metri ed è formata dal 35% lana merino e 65% mico fibra PA vi posso assicurare che è morbidissima e veramente calda io l'ho adorata lavorarla sull'etichetta c'è scritto di lavorare con i ferri 6 e 7 ma io sono andata a lavorare con i ferri del 9 e nonostante ciò la lavorazione è venuta bella, compatta morbida, morbida veramente morbidissima e calda per poter realizzare questa stola che come potete vedere io la sto indossando un po' come una eh, giacchetta perché così mi copre tantissimo avanti ma soprattutto mi copre anche le spalle dietro ho utilizzato due di questi gomitoloni Come vi ho detto ho lavorato con i ferri del numero 9 E la stola mi è venuta a lunga 180 cm La lunghezza e la larghezza vanno bene anche per una taglia M Per una taglia L Vi consiglio di farla leggermente più grande Non vi preoccupate, nel video vi dico come poterla fare Più grande uh, E vi posso assicurare che vi bastano comunque due gomitoli Un'altra cosa che vi devo dire A me è 180 ma è molto lunga Mi arriva diciamo, comunque uh, sotto il sedere Facendo un po' la... la... La misurazione e io sono 1,74 m quindi, chi è più bassa di me, tipo tra 1,68 m in giù, può fare la sola solo di 170 cm. Chi invece è più alta, quindi diciamo che arriva a 1,80 m, vi consiglio di farla leggermente più lunga. Non vi preoccupate, anche in questo caso, per chi deve farla più lunga della mia taglia dico, di, di, del secondo gomitolo, me ne è avanzato un po' quindi potete tranquillamente arrivare anche a 190 cm. Quindi, in descrizione, come sempre, vi lascio il link al mio sito filati. Dove potete trovare il mio stesso velato anche in altri colori? Io vi consiglio altri due colori che vanno moltissimo di moda quest'anno. Oltre il verde che si sta andando tantissimo, ma ogni tanto è bello variare, ed è questo blu spettacolare. E anche questo viola comunque c'è anche il colore verde c'è anche il colore del grigio e c'è anche il colore del mattone il colore che ho usato io è quello che ha un po di marrone e di grigio ed è il numero lo leggo così non vi sbagliate il numero 5 e come vi ho detto ho lavorato con i ferri del numero 9 la lavorazione è semplicissima sono due ferri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa lavorazione che come potete vedere è um, questa striscia in, in rasato al centro mentre la parte di qua è un unico pezzo dove al centro viene questa striscia di maglia rasata sia da questa parte e da quest'altro lato, perché appunto è una stola e sotto vi alzo per farvi vedere ho fatto un, bo un piccolissimo bordino ripetendo 5 giri di maglia diritta comunque nel video tutorial vi dico tutto quindi vi dico come iniziare, vi dico come fare questi due giri che vanno sempre ripetuti e anche come terminare la stola e poi potete indossarla come una stola come l'abbiamo fatto come la indossate sempre potete fermarla con una spilla o come si porta tantissimo come ho detto quest'anno con una bella cintura in vita in modo tale da avere la giacca sotto io questa è una giacca Ehm... Um o anche un bel cappotto da poter rifinire appunto con una bella stola da legare in vita. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia che desideriate realizzarla e se è così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di incentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Un'altra piccola cosa che non vi ho detto, questo filato lo troverete per tre giorni in offerta al prezzo di 12,50€ invece che 12,90€ per tre giorni, una piccola offerta sempre aderente a questo Black Friday che si sta avvicinando, visto che tutti bombardano con sconti dappertutto, non so quanti messaggi mi arrivano durante il giorno. Eh, comunque ci tengo anche io ogni tanto a dare questi piccoli um, sconticini, non tantissimi, non esagerati, però un piccolo sconto. Quindi mi raccomando dall'uscita di questo video per tre giorni la eh, troverete il conviene a 12,50 invece che 12,90 Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Tutti Trying per realizzare la nostra maxistola io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico ossia conviene che questa enorme cake che mi ha colpito fin da subito da 250 grammi il colore che ho scelto io è questo 05 che ha delle sfumature bordeaux e marroni che trovo molto molto invernali ma molto molto alla moda per quanto riguarda i ferri io sono andata utilizzerò i ferri del 9 anche se sull'etichetta c'è scritto quelli del 6 e del 7 ma voglio una lavorazione morbida comunque del Verrà compatta, ma voglio che sia più morbida possibile, quindi per questo utilizzerò i ferri del numero 9. Io ho montato 40 catenelle. Mi raccomando, per una taglia S ed M va benissimo perché la larghezza verrà di 42 eh, centimetri. Ma per una taglia L, vi consiglio di mettere 4 catenelle in più, scusate, eh, 4 maglie in più rispetto a me. E poi, naturalmente, dopo i primi giri, perché 5 giri iniziali li faremo uguali tutti, però perché aumenta. Aument come andare a dividere la lavorazione in modo che venga uguale a chi eh, invece a 40 maglie. Detto ciò, possiamo iniziare a lavorare. Come vi ho detto, i primi 5 ferri saranno uguali per tutti? Perché i primi 5 ferri li lavoreremo tutti a diritto. Quindi vado a fare ogni maglia a diritto, in questa maniera: e lavorerò a diritto per 5 ferri. Realizzati i 5 ferri, vi farò vedere i due ferri che andremo a ripetere per tutto il giro. O se scusatemi, per tutta la lunghezza della nostra stola. Quindi ripeto: adesso andiamo a fare 5 ferri, tutti a diritto, in questa maniera. Terminati i nostri 5 ferri a diritto, vi farò vedere come proseguire. Ho realizzato i 5 ferri a diritto adesso andiamo a realizzare il sesto giro che è uno di quelli che andremo a ripetere perché, per tutta la lunghezza della nostra stola, ripeteremo sempre il sesto e il settimo giro e andiamo a fare 20 maglie, eh, scusate 15 maglie a diritto. Nel caso della taglia L invece andate a fare 17 maglie a diritto, nel caso della S o della M, a meno che non abbiate messo delle maglie in più, andate a quindi, come vi dicevo, quindici maglie, a diritto, quindi una, due, tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette, otto. Nove. 10 11 12 13 14 e 15 mi raccomando per una taglia l se avete fatto gli aumenti andate a fare 17 e avete fatto i quattro aumenti che vi ho detto io andate a fare 17 maglie a diritto una volta fatto ciò andiamo a fare e questo vale sia per una taglia s che per una taglia ml 10 maglie a rovescio quindi una 2 3 4 5 6 7, 8, 9 e 10. E ripeto, 10 maglie vanno bene per qualsiasi taglia. Andiamo a fare le ultime 15 maglie a diritto. Nel caso della L, 17 maglie a diritto. Quindi 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici abbiamo realizzato così tutto il nostro sesto ferro settimo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto quindi andiamo a fare tutte le nostre maglie a diritto per tutto il settimo giro terminato il settimo giro si ricomincerà dal sesto e andremo a fare sempre il sesto e il settimo giro nel sesto giro vi ricordo che dovete fare 15 maglie a diritto 10 a, roveglio, a rovescio scusatemi e 15 a diritto se avete una taglia l avete aumentato andate a fare 17 maglie a diritto 10 a rovescio e di nuovo 17 maglie a diritto quindi ripeto il sesto e il settimo giro, il settimo giro tutte le maglie a diritto, sono i giri che dovete sempre andare a ripetere per tutta la lunghezza. Io penso di arrivare intorno ai 170-174 uh, cm, una volta fatto questo per, per chiudere la nostra stola vi farò vedere come andarla a chiudere perché andremo a fare gli stessi giri che ci permetteranno di ottenere il bordino che abbiamo fatto qui all'inizio con il 5 ferri a diritto. Quindi procediamo sempre per tutta la storia con il sesto e il settimo giro e ci vediamo alla fine io ho lavorato i miei due giri e sono arrivata a circa 176 centimetri siccome il mio sciarpone deve arrivare a 180 mi sono fermata qui perché adesso andrò a fare gli ultimi giri come abbiamo fatto qui con i cinque giri tutti a diritto quindi adesso mi sono fermata lavorando il secondo giro adesso andrò a lavorare quattro ferri tutto a diritto e il quinto fermolo, fer, ferro lo lavorerò per chiudere le Maglie. quindi ripeto io ho lavorato fino ad arrivare a circa 176 centimetri adesso ho fatto il secondo giro devo tornare a fare il primo giro ma in realtà lavorerò quattro giri tutte a diritto per poter avere lo stesso bordo che abbiamo qui e il quinto giro lo utilizzerò per chiudere le maglie fatto ciò il nostro sciarpone sarà terminato quindi mi raccomando se voi naturalmente lo volete fare più lungo fatelo più lungo io sono abbastanza alta quindi secondo me se siete della mia altezza diciamo tra 1,70 m e 1,78 79 ma anche 1,80 m 180 cm di lunghezza vanno più che bene se siete più basse potete anche fermarvi a 170 cm quindi dipende sempre quanto sia alt siete alte e soprattutto quanto alto avete il vostro busto eh, quindi mi raccomando per capire lo sciarpone quanto fa lo lungo basatevi su questa cosa io vi ripeto sono alto 1,74 e per me fare 180 cm vanno più che bene quindi arrivate 176 giri andrò a fare eh, gli ultimi quattro eh, giri a diritto e l'ultimo giro sempre a diritto chiuderò le maglie e poi così la mia stola sarà terminata e vi faccio vedere quanto mi ha avanzato il gomitolo quindi anche chi ha montato quelle maglie in più secondo me con due gomitoli comunque ce la fa tranquillamente